che ha condotto il primo festival di Sanremo. Il primo festival di Sanremo si è svolto dal 29 gennaio al 31 gennaio del 1951. Nel primo festival di Sanremo hanno gareggiato ben 20 canzoni cantate da tre interpreti diversi Neil Pizzi Achille Togliani e il duo Fasano Nel primo festival di Sanremo